Salve gente, qui il vostro Palmerone98 e bentornati sul mio canale. Oggi voglio ringraziare tutti voi per l'incredibile traguardo che mi avete fatto raggiungere. Ben 100 iscritti, che già per me è un gran traguardo visto che ho aperto il canale... 8 mesi fa credo voglio ringraziare in modo particolare i miei compagni di classe che sono stati i miei primi iscritti, mi hanno sempre sostenuto, hanno condiviso ogni mio video su ogni format, su Twitter, su Facebook e quindi li ringrazio di cuore perché sono stati i primi che hanno creduto in me e che mi hanno veramente aiutato a raggiungere questo traguardo veramente grazie di cuore oggi in questo video porto ben due novità la prima di tutte ho deciso di attuare delle sponsorizzazioni sul mio canale. Infatti, per chiunque voglia essere nominato in un mio video o voglia eh, avere una sponsorizzazione, scriva sotto nei commenti hashtag palmerone sponsor. Ripeto, hashtag palmerone sponsor. Credo di prendere almeno due canali o anche tre che poi nominerò a inizio di ogni mio video per chiunque non venga nominato non si preoccupi che poi vedrò di far comparire il suo canale in altri miei video passiamo al secondo punto dell'ordine del giorno vi avviso che quest'anno è molto impegnativo per me e quindi non potrò caricare video in continuità come facevo prima Tuttavia state tranquilli che vedrò di adoperarmi, infatti in questi giorni, in modo particolare ad Halloween, state pronti che uscirà un nuovo video. Un video molto particolare. Bene gente, questo è tutto, lasciate un bel like e iscrivetevi al mio canale se non vi siete ancora iscritti. Date un'occhiata alla pagina di Facebook che trovate in descrizione e noi ci vediamo nei prossimi video. Ciao a tutti!